Grazie Presidente. Preannunciando il eh, voto favorevole del eh, gruppo del Movimento 5 Stelle eh, colgo l'occasione per fare un paio di precisazioni per rispondere a delle eh, notizie apparse sulla, sulla stampa, evidentemente eh, non eh, completamente informata della realtà dei fatti. Dunque, eh, questo ovviamente a beneficio sia dei, del, del lavoro dei giornalisti che evidentemente hanno utilizzato fonti errate, ma anche e soprattutto poiché è destinatario di eh, servizi e eh, diciamo, azioni dell'amministrazione in determinati eh, contesti. Allora, mi riferisco in particolare alla notizia che avrebbe diciamo, ehm, ha costato lo stanziamento di 100 milioni sul titolo secondo di cui ha parlato poc'anzi eh, l'assessore per i piani industriali delle partecipate a un taglio corrispondente sui servizi sociali allora, innanzitutto qui c'è una confusione abbastanza diciamo, palese perché i servizi sociali vengono finanziati tramite il titolo primo eh, la spesa corrente mentre gli investimenti tramite il titolo secondo cioè gli investimenti quindi già questo doveva sembrare strano ai lettori per confortare ulteriormente chi aveva immaginato di veder tagliati i servizi sociali ricordo che nel 2019 la proposta iniziale quindi quella a bilancio per il finanziamento complessivo dipartimenti di riferimento e municipi era di 399 milioni e nel 2020 la proposta iniziale è di 453 milioni cioè 54 milioni in più dell'anno precedente. Aggiungerei che nel 2016 il commissario Tronca, così siamo tutti tranquilli, aveva previsto uno stanziamento di 363 milioni complessivo sul dipartimenti e municipi. Quindi nel 2020 abbiamo uno stanziamento complessivo aumentato di circa 90 milioni. Quindi eh, vorrei tranquillizzare chi aveva pensato che si era proceduto a tagli su questo, eh, su questo diciamo, importante e sensibile settore del, eh, di chi ovviamente poi usufruisce di questi servizi. Sul fatto che si possa fare di più e si debba fare di più ovviamente siamo tutti, tutti d'accordo e la politica è andata continuamente in questo, in questo senso e non credo che cambieremo atteggiamento rispetto. A questa, a questa volontà. Eh, L'altra inesattezza che ho letto sulla stampa era una distribuzione equa sui 15 municipi, vale a dire importo diviso 15. Eh, inviterei a vedere eh, poi con, con calma gli stanziamenti che passano da stanziamenti di 10 milioni per, per esempio, il secondo municipio a stanziamenti di, 20 per, di quasi 21 per il decimo sulla. Eh, diciamo, sulla parte dedicata ai, ai servizi sociali per i municipi quindi anche quell'informazione ovviamente è stata tratta non so da quale, da quale fonte non, eh, diciamo, non completamente eh, cor eh, corretta quindi ringrazio ovviamente l'assessore ricordo che anche sul, rispetto ai servizi sociali in una commissione che si è tenuta eh, bilancio che si è tenuta nella sala del carroccio eh, presente l'assessore alle politiche sociali e tutti i direttori dei dipartimenti direttamente interessati dopo un'ampia e forse la più ampia e prolungata eh, rappresentazione di tutti quelli che sono gli obiettivi a mia sollecitazione specifica nei confronti dei direttori e dell'assessore sulle coperture di bilancio rispetto a quegli eh, obiettivi che erano stati illustrati eh, non ho avuto nessuna espressione di preoccupazione o altro da parte né dei direttori né dell'assessore. Grazie.